ormai l'inflazione è sulla bocca di tutti e la guerra in Ucraina ha aggravato ulteriormente una situazione che era già difficile. Infatti le due banche centrali maggiori, quindi stiamo parlando della Fed e della BCE, stanno accelerando oramai nell'attuazione delle politiche monetarie restrittive. È dopo le parole di Powell infatti che ci sono stati grossi ribassi sulle borse mondiali e queste parole sono state pronunciate venerdì 22 aprile. Parole con le quali il numero 1 della Fed ha dichiarato possibile un aumento dello 0,5% dei tassi di interesse già a maggio. Il problema è che ora molti analisti si aspettano un incremento della Fed e della BCE circa i tassi di interesse per contrastare appunto l'inflazione, ma in un contesto nel quale la crescita economica è frenata in modo molto forte. Dalla guerra in Ucraina. Infatti, la crescita economica che avremmo dovuto avere nel 2022, anno di fatto comunque della ripresa post-COVID ecco questa crescita è stata fortemente impattata negativamente da purtroppo da questa guerra questo porta al rischio della stagflazione infatti la guerra in ucraina aumenta l'inflazione e riduce la crescita economica e il rischio stagflazione è sempre più vicino e sempre più concreto quindi una situazione dove potremmo trovarci un'economia che cresce poco o nulla con un'inflazione però elevata mentre invece in una situazione normale avremmo un'inflazione accompagnata da una crescita economica e un'inflazione comunque moderata e non alta come quella che abbiamo ultimamente. Ora andiamo ad approfondire la situazione europea. Dopo le parole di Powell quello che dobbiamo fare è andare anche a capire quali potrebbero essere le ripercussioni di un diciamo, rialzo un po' globale di tassi di interesse in europa nel senso se aumentano i tassi di interesse in giro quali saranno le conseguenze dell'eurozona partiamo con il parlare del lockdown in cina ecco sicuramente avrete visto le notizie dell'ultimo periodo che vedono la cina alle prese con eh, vari lockdown per contrastare il covid ecco questi lockdown ovviamente avranno un impatto negativo sul pil cinese e questo si vedrà frenare nel 2022 e la conseguenza per l'eurozona qual è? che il pil tedesco si stima che scenderà allo scendere del pil cinese per ovviamente tutte le, le relazioni che ci sono e di conseguenza un, una frenata del pil cinese avrà, una frenata, avrà come implicazione una frenata sul pil tedesco e una frenata del pil tedesco avrà ovviamente effetto sulla crescita dell'eurozona siccome comunque sia il PIL tedesco contribuisce con una grande fetta al PIL dell'Eurozona ecco se si riduce quel PIL ovviamente si riduce anche il PIL dell'Eurozona inoltre la GARD quindi la numero uno della BCE ha dichiarato che i segnali attuali circa l'inflazione richiedono la valutazione di un possibile rialzo di tassi di interesse anticipato e più forte di quello che si pensava in precedenza chiaramente però questo non è scontato perché un rialzo di tassi di interesse a fronte però di una crescita economica piuttosto debole a causa della guerra è chiaro che potrebbe avere delle conseguenze gravi sull'economia però è anche vero che l'inflazione va combattuta. Quindi insomma la BCE non si trova in una posizione facile e staremo a vedere quello che farà ma comunque sia è alle prese con una situazione complessa da gestire perché da un lato ha l'inflazione che sta diventando comunque molto forte ed è un problema comunque per l'economia e al contempo però c'è il rischio che alzando i tassi di interesse si vada a impattare troppo negativamente la crescita economica andando poi a frenare in realtà magari non troppo l'inflazione ed ecco che quello potrebbe portare a un enorme rischio che è quello appunto della stagflazione E invece negli Stati Uniti cosa sta succedendo? allora negli Stati Uniti la Fed vede nel proprio lato diciamo falco anche chi sostiene che il rialzo dei tassi di interesse dovrà essere dello 0,75% e non solo dello 0,75% 50% quando già comunque lo 0,50% sembrava comunque insomma un rialzo piuttosto importante e la cosa forte è che questo rialzo potrebbe avvenire addirittura già a maggio nella prossima riunione. Un rialzo simile sarebbe il più alto degli ultimi decenni, infatti l'ultimo rialzo molto forte dei tassi di interesse risale addirittura alla Fed del governatore Volcker il quale aumentò di molto i tassi di interesse proprio per combattere l'inflazione che in quel periodo si era fatta molto forte però quella politica monetaria portò gli Stati Uniti in recessione quindi il prezzo da pagare per combattere l'inflazione talvolta è la recessione e questo ovviamente è una cosa che le banche centrali cercano sempre di evitare è anche vero però che rimandare troppo la cura farà sì che sarà sempre più difficile curare diciamo, la malattia ma soprattutto quello che c'è da dire è che gli effetti per esempio di politica come quelle attuate dalla fed di Volker avrebbero avuto effetti minori se attuati magari un po' prima e quindi quello che mi viene da pensare adesso è ok magari adesso stiamo attenti e non andiamo troppo restrittivi ma magari poi dovremo andare restrittivi tra 5 anni tra 5 anni potremmo avere magari problemi molto maggiori quindi nel senso ci sono molti ragionamenti da fare a riguardo e le banche centrali non sono in una bella posizione attualmente quindi è vero che gli Stati Uniti andarono in recessione ma è anche vero che ora siamo in una situazione in cui l'inflazione è molto forte ed è l'inflazione più alta proprio da quel periodo E quindi questo rende Powell e i suoi funzionari aperti anche ad aumenti più consistenti di quello che ci si potrebbe aspettare con questo quindi abbiamo visto un pochino il quadro generale della situazione abbiamo visto cosa sta succedendo in Europa abbiamo visto cosa sta succedendo negli Stati Uniti insomma la situazione non è facilissima per le banche centrali staremo a vedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi cosa succederà e comunque eh, vi terremo aggiornati qui sul canale su insomma su quello che appunto le banche centrali decideranno di fare già a inizio di maggio tra l'altro e il consiglio che ti posso dare è quello di stare ovviamente anche tu a monitorare la situazione non solo per un discorso di investimenti, perché comunque l'inflazione, i tassi di interesse e tutte queste dinamiche impattano ovviamente anche su molti investimenti, ma ti consiglio di seguire tutto ciò anche per un discorso di quotidianità perché il fatto per cui adesso mi capita di andare al bar e pagare la colazione un po' di più rispetto a prima è frutto proprio di questa, di questa dinamica inflazionistica che stiamo vivendo. Ora, prima di chiudere, ti invito a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo oppure se ti interessa eh, l'operatività con la price action di Arduino. Poi ti invito, se ti va a seguirci su Instagram, sulla pagina Airforex e sempre se ti va ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove si parla prevalentemente di marketing di business e di sviluppo dei business e quindi insomma andiamo un po' più a vedere tutte le dinamiche relative al management delle aziende di fatto cioè tutte quelle politiche che vengono implementate per far funzionare un'azienda un business sia che sia al suo inizio sia che invece sia già avviato nel tempo comunque io ti ringrazio per aver visto il video fino qui ti auguro un buon proseguimento, ci vediamo alla prossima, ciao!